Ciao a tutti, sono Marco D'amore, sto leggendo La vita davanti a sé di Romangari per Emon's Audiolibri e vi consiglio l'ascolto. Dovevo avere tre anni quando ho visto Madame Rosat per la prima volta. Prima non si ha a memoria e si vive nell'ignoranza. La mia ignoranza è finita verso i tre o i quattro anni e certe volte ne sento la mancanza dato Gomorra tu è innegabile sei un mito anche per i ragazzi più giovani che cosa ne pensi dello strumento dell'audiolibro per, per i ragazzi appunto visto che come sappiamo ahimè ai noi, la lettura non è esattamente oggi la loro prima passione in generale eh, poi. io mi sono scontrato tante volte anche con amici colleghi, lettori che ad esempio difendono una spada tratta la la carta. Mm -hmm. Io sono un amante della carta, ho una libreria di libri ammassati ovunque, però penso che prima della carta l'importante sia leggere, in qualsiasi modo. Leggere dal computer, dal tablet, ascoltare un libro letto, l'importante è quello, ognuno trova il suo, la sua modalità. E penso che quella dell'audiolibro sia, oltre che una lettura, proprio un'esperienza umana, perché... Oltre al filtro del, della, del tuo modo di leggere ti viene passato un altro modo, e quindi c'è un incontro-scontro tra tu che leggi e in contemporanea un altro che legge per te, può essere veramente un'esperienza nuova ed interessante, secondo me può attecchire soprattutto sui più giovani sei così un lettore feroce appassionato che avevi questa idea nel passato di aprire una libreria a caserta con, con tuo fratello e l'incontro con Garin no? con un romanzo che è stato definito addirittura toccato dalla grazia e capace di sconvolgere l'equilibrio affettivo del lettore com'è stato? Ha sconvolto anche te? Mi ha sconvolto perché c'è una vertigine strana in questo, in questo racconto perché è come se la voce di un uomo ormai arrivato anche a una certa fase della vita venisse parlata da un bambino e c'è una convivenza continua in tutto il romanzo tra questi due esseri che sono quasi come le due facce di le due anime di, una, di uno stesso individuo quindi rispetto al, al, come dire, alla lettura c'è questo continuo conflitto tra eh, l'essere maturo che tenta di razionalizzare quello che è accaduto l'esplosione del bambino che esce di continuo in questo senso è una grande scuola sia da attore che un, una grande, un grande regalo come lettore è la voce di appunto di un ragazzino come, come l'hai trovata no? come c'è cioè qualcosa di come sei riuscito non lo so se ci sono <ride> riuscito questo lo lascerò decidere a chi ascolterà eh, mi sento molto vicino a questo, a questo bambino, mi mm. ci sono sentito vicino, me lo sono immaginato e, e senza troppi artifici, eh, senza mascheramenti della voce ma è più uno stato d'animo, quello di provare a ritornare bambini e a ripercorrere questa vita con quello sguardo lì che è poi quello che fa l'autore, <clears throat> stando però in continuo conflitto con questa presenza matura che, che comunque si sente è uno stato d'animo, speriamo che arrivi, io l'ho sentito molto forte.